Per noi quindi è un, un bel successo, credo. Eh, forse potremmo anche ripeterlo, <ride> virtuale, più semplice per i ragazzi. Allora, io sono il, sono il professor Bini e sono anche il direttore del Dipartimento di Scienze della Vita. Eh, il Dipartimento di Scienze della Vita, l'università da qualche tempo a questa parte ha un po' cambiato eh, il suo modo di essere. Eh, non esistono più le facoltà qualcuno continuerà probabilmente eh, a dire facoltà ma ecco, per l'università italiana non, non esiste più la facoltà ma esistono i dipartimenti quindi anche i corsi di laurea sono tutti gestiti da un dipartimento ecco il nostro dipartimento si chiama proprio scienze della vita cosa significa scienze della vita? Eh, capite subito dal nome a parte che è eh, un argomento molto presente oggigiorno eh, lo sentite spesso anche alla televisione, ma eh, le, le scienze della vita riguardano un po' tutto quello che può gestire in qualche modo gli organismi viventi. Anche questa emergenza coronavirus, eh, anche se ci ha costretti eh, a cambiare la nostra vita, però è tutto legato a un organismo vivente perché anche un virus è un organismo vivente che sta cercando, nel suo modo di essere, di vivere il più a lungo possibile. Ecco qua, questa espansione in pandemia. Se ci mettiamo dal punto di vista del virus, chiaramente per lui è un vantaggio. Ecco, noi andiamo a studiare tutte queste relazioni, quindi le relazioni tra, eh, tra i vari organismi viventi. Ovviamente il Dipartimento eh, non riguarda solo la didattica, anche se voi sarete collegati qui per eh, avere informazioni dal punto di vista didattico e queste le lascio ai miei colleghi che eh, parleranno subito dopo di me, ma si occupa anche di ricerca il Dipartimento e quindi il nostro Dipartimento è proprio in, impegnato in tutti i fronti sulla ricerca proprio nell'area delle scienze della vita che riguarda essenzialmente appunto come vi dicevo lo studio degli organismi sia da un punto di vista molecolare eh, quindi da un punto di vista chimico, da un punto di vista eh, biochimico e micro, eh, scusate, di biologia molecolare ma anche da un punto di vista di organismi veri e propri come di relazioni tra gli organismi e quindi ecosistemi, ambiente eh, e tutto quello che ci può essere compreso anche quindi i microorganismi, virus eh, e batteri appunto e eh, anche eh, l'igiene e... Eh, la sicurezza. Questo è un altro aspetto importante che vedrete. Ecco, diciamo che nel nostro dipartimento abbiamo tutte le competenze, i docenti hanno tutte queste competenze, quindi se un giorno deciderete di entrare a far parte di questo dipartimento perché seguirete uno dei nostri corsi di laurea, vi ritroverete immersi in questo bellissimo mondo che è quello degli organismi viventi. Ricordatevi anche che il nostro Dipartimento, dopo la laurea, consente agli studenti di poter continuare in un percorso che è un dottorato di ricerca sempre in Scienze della Vita. Questo forse per ora è un argomento un po' troppo oltre il vos le vostre aspettative o il vostro eh, desiderio di conoscere cosa succede a livello dei corsi di laurea, però sappiate che ecco, noi abbiamo tutte le competenze per continuare anche sempre in questo mondo al mondo appunto della ricerca nel settore delle scienze della vita ora io non voglio rubare troppo tempo, avevo detto due o tre minuti sono già forse oltre ma sono un po' un chiacchierone e eh, quindi lascerei ora la parola allo svolgimento della giornata per cui lascerei la parola alla professoressa Marchini che si occupa eh, dell'orientamento e del tutorato del nostro dipartimento eh, insieme al professor Fanciulli eh, e lei vi darà un pochino eh, il sommario della giornata. Grazie al professor Bini. Io sono la professoressa Marchini, come ha detto il nostro direttore, sono la delegata all'orientamento insieme al, al professor Fanciulli che si sì, scusa ma aveva in questo contemporaneamente un altro impegno in collegamento, non è potuto essere tra noi. Eh, gestiamo anche il, il tutorato del... del dei nostri studenti, eh, qui abbiamo infatti in rappresentanza eh, dei, dei tutor, proprio degli studenti che seguono da vicino gli studenti, proprio perché il nostro dipartimento accompagna gli studenti durante tutto il loro percorso, dal primo anno della laurea triennale fino alle lauree magistrali, il dottorato, eccetera. Ci sono sempre studenti più esperti che si mettono a servizio del, degli altri proprio per, per questa funzione. E io mi occupo in particolare eh, invece del rapporto con, con le scuole, con gli studenti eh, delle scuole superiori. Ho visto qualche nome, ci siamo già incontrati nei giorni eh, passati con, eh, con anche con i loro eh, insegnanti perché stiamo facendo eh, delle, dei seminari per... Eh, proprio per, previsti per aggiornamento degli insegnanti, ma che in occasione del coronavirus, del fatto che possiamo collegarci eh, anche a, a distanza, abbiamo allargato agli studenti molti di questi eh, seminari. Quindi mi occupo di, di, di traghettare diciamo, gli studenti e di, di essere a loro disposizione per, per eh, informazioni sui su, su nostri corsi di laurea, sui corsi di laurea del gestiti dal nostro Dipartimento eh, sui quali eh, poi do la parola ai miei colleghi perché vi sapranno dare delle informazioni eh, molto dettagliate. La scaletta di oggi è quella della presentazione eh, dei corsi di laurea triennali gestiti dal Dipartimento che sono eh, il corso di laurea in Scienze Biologiche e il corso di laurea triennale professionalizzante in Agribusiness a cura del professor Massimo Nepi. Dopodiché ci sarà l'intervento della dottoressa Sabrina eh, Borgheresi per informazioni utili al, all'iscrizione e alla gestione durante il, il percorso di studio del, dello studente, quindi il rapporto studente-affari eh, diciamo, amministrativi che sono comunque importanti, vanno puntualmente seguiti, l'intervento dei, dei nostri tutor, eh, che sono Giada Meogrossi, Eva Puccioni, Felice Zarra, e poi avremo l'intervento del, del professor Carapelli per quanto riguarda eh, l'illustrazione la, la, del, della laurea magistrale in... Eh, biologia con due curricula e eh, gli sbocchi eh, al mondo del lavoro a cura della professoressa Lucia Morbidelli. Chiaramente come ha scritto la nostra tutor sulla chat, che se ci sono domande eh, potete scriverle sulla chat, risponderemo preferibilmente in fondo, poi vedremo le, le varie esigenze di risposta e mh, vi lascio al, a, alla presentazione delle lauree triennali e vi ricordo che sul sito dell'orientamento, sul nuovo portale orientarsi, sono presenti mh, delle piccole lezioni di circa mezz'ora che sono state messe a disposizione dei vari docenti. Noi del nostro dipartimento ne abbiamo cinque e sono proprio a disposizione degli studenti delle scuole superiori che in questo momento eh, sono impegnati nell'esame di maturità quindi sperando che possano essere utili questi contributi sono anche messi insieme a quelli degli altri colleghi degli altri dipartimenti quindi il portale dell'orientamento generale eh, di, di orientarsi quindi eh, speriamo che, che, che vi sia tutto eh, utile e che eh, vi possiate appassionare anche seguendo questi contributi alle scienze del, della vita in generale. Grazie. Passo la parola al professor Neff. Sì, buonasera a tutti. Salve ragazzi, vedo che siete piuttosto numerosi. Purtroppo, come dicevo prima ai colleghi, ho un problema al computer e questa sera è particolarmente lento. <ride> e spero di, eh, che questo non ci eh, ostacoli particolarmente. Eh. Ora sto per condividere e iniziare la presentazione che come ha detto eh, la collega professoressa Marchini riguarderà i due corsi di studio triennale eh, che sono a pieno titolo del nostro dipartimento e che sono eh, le scienze biologiche che è un corso triennale ormai attivo da possiamo dire decine di anni io e i miei colleghi che vedete qui stasera siamo laureati in scienze biologiche penso la maggior parte qui a Siena, eh, quindi è un corso storico, per così dire, e poi abbiamo una nuova laurea di cui eh, vi parlerò eh, allo stesso modo, che è la laurea in Agribusiness, una nuova tipologia di laurea molto innovativa di cui avrò modo appunto di eh, darvi un po' di eh, informazioni. Eh, vedete la mia presentazione, Daniela se mi puoi dare un feedback. La presentazione si vede, se forse metti la presentazione a schermo... Ah sì, ok, ok, ok, sì, sì, più sì. Più grande, sì. ma si vede. Ok. Non si vede differenza. Eh, infatti, perché, perché, perché? Ora dovrebbe arrivare, andiamo. L'ho già messa. Ecco. Oh. Ok. Va bene, così dovrebbe andare. Ecco, ora è. Va bene, perfetto. Ora è perfetto. Va, bene. Va bene, quindi vi dicevo i due corsi di laurea, di cui siamo pienamente titolari, le scienze biologiche è il nostro, diciamo, corso di laurea triennale storico, e poi questa laurea più innovativa è nata veramente giovane perché è nata due anni fa, è il corso di laurea triennale ad orientamento professionale in agribusiness. <coughs> Allora innanzitutto rapidamente, probabilmente so che eh, avete già seguito una parte generale che ha riguardato l'Università di Siena, allora perché scegliere Siena come un università? Beh innanzitutto perché eh, ormai da anni Siena si colloca ai primi posti nelle graduatorie eh, delle università italiane fatte dal Censis, eh, tra quelle medio-piccole Siena è sempre stata al primo o comunque tra i primi eh, tre posti, Quindi, Siena è veramente, una, offre un, dei percorsi di studio veramente di alta, di alta qualità. Eh, particolarmente eh, alto è il, sono i servizi agli studenti, che all'Università di Siena sono particolarmente curati, Vi avrete modo questa sera sicuramente di rendervi conto un po' di quanta attenzione poniamo alle necessità dello studente. E, eh, Un'altra cosa che vi vorrei, vi vorrei un po' uh, così far vedere, è vero che non ci si deve, come dire, lodare troppo, però quando facciamo le cose eh, bene è giusto anche darne riscontro. Eh, perché studiare a Siena? Perché appunto l'Università di Siena è di alta qualità e perché scegliere scienze biologiche o eventualmente anche agribusiness all'Università di Siena? Ovviamente agribusiness essendo nata ora eh, non ha molte... Eh, diciamo non si è guadagnata eh, molta fama La, le scienze biologiche sono il corso storico eh, ecco ehm, il corso di scienze biologiche sempre in queste graduatorie che escono annualmente eh, è giudicato eh, diciamo migliore rispetto agli altri che vengono eh, impartiti all'università di Firenze, all'università di Pisa e sono come sapete le altre università toscane quindi diciamo che per quanto riguarda le lauree scientifiche, in particolare le scienze biologiche, l'Università di Siena è particolarmente, eh, come si dice, un, un aggettivo un po' bruttino, performante. Comunque offre una qualità eh, relativamente più alta rispetto alle, a quelle dei competitor eh, toscani. E questo naturalmente ci fa molto piacere, un po' il merito anche dei docenti, chiaramente. Allora, come vi ho detto, quello che caratterizza i nostri corsi di laurea, i corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Vita, l'ottimo rapporto docenti studenti. Eh, il corso di eh, scienze biologiche eh, ha mediamente gli immatricolati al primo anno, sono in media sui 150-160 all'anno, è un numero abbastanza grande perché comunque eh, mi sembra sia il terzo corso più numeroso dell'università. Eh, dell e eh, però comunque sia non è così grande da impedire quel instaurarsi di un rapporto veramente proficuo tra docenti e eh, studenti. Eh, innanzitutto poi c'è anche eh, un aspetto positivo che è quella della... Eh, della collocamento del, delle aule all'interno di un unico complesso che è il centro, il polo scientifico di San Miniato, dove si trovano anche le palestre, ci sono le residenze per, per studenti, ci sono dei servizi mensa, eccetera, è tutto concentrato in un piccolo campus. E eh, il, eh, il rapporto col, eh, col docente è molto importante, il fatto che ad esempio, non scontato, al momento dell'immatricolazione ciascuno studente a ciascuno studente viene assegnato un docente tutor, cioè un docente di riferimento a cui quel, quello studente durante il proprio percorso di studi può uh, diciamo, uh, chiedere consigli e, e cercare di risolvere insieme alcune problematiche. Ovviamente poi c'è tutta una rete di assistenza per gli studenti gli stessi studenti tutor stasera avrete modo di sentirle parlare e di eh, apprendere da loro alcune informazioni e conoscere la loro esperienza. E quindi c'è proprio un, un sistema organizzato che segue gli studenti che si iscrivono presso i nostri corsi per aiutarli nel loro percorso formativo. Le lezioni che si tengono solitamente in aula, ma ci sono eh, molte attività che si tengono in laboratori, laboratori didattici, oppure ci sono insegnamenti che prevedono escursioni sul campo. Quindi l'attività didattica non è l'esclusiva modalità di erogazione del, eh, dei corsi, ma ci sono anche attività, spesso, come vedremo, attività pratiche, in cui potete mettere in pratica quello che avete appreso. Questo, soprattutto, avviene anche perché eh, sia nel corso di laurea eh, di Scienze Biologiche in Agribusiness, sono previsti dei tirocini obbligatori, cioè dei tirocini, cosa vuol dire? Delle attività pratiche da svolgere in laboratorio in cui andrete a mettere in pratica quello che avete studiato e potete, potrete anche acquisire delle tecniche eh, importanti appunto nella, eh, negli studi di tipo biologico. <clears throat> non parliamo della qualità scientifica e didattica dei docenti che come vi ho visto insomma eh, abbiamo visto che eh, scienze biologiche o comunque le, le lauree di tipo scientifico si posizionano bene in queste classifiche eh, a, livello della, a livello regionale e poi un'altra cosa importante è che stiamo sviluppando sempre di più e di questo vi parlerà la eh, professoressa Morbidelli, la connessione tra università e mondo del lavoro, eh? Eh, ci sono molte eh, imprese che hanno, uh, più o meno grandi, che hanno convenzioni con l'Università di Siena e quindi anche con il corso di laurea e con il nostro dipartimento, che possono ospitarvi per queste attività di eh, tirocinia per la preparazione della tesi. E questo ovviamente è molto importante, avere sempre un riscontro nel mondo del lavoro. E poi ovviamente ci sono tante possibilità per fare esperienze Erasmus all'estero, che noi sempre molto raccomandiamo. Questo è come, diciamo, discorso generale. Veniamo ora al corso vero e proprio di scienze biologiche. Come è organizzato il corso? Chiaramente è un corso triennale, quindi 180 crediti da acquisire nei, nei tre anni, e al primo anno troviamo le materie di base, quelle che servono per conoscere, poi per avere proprio le basi, per andare a studiare eh, i fenomeni biologici. E quindi, chiaramente, di cosa parliamo? Parliamo di matematica, parliamo di chimica generale inorganica, di citologia e estologia, della chimica organica, della zoologia, della genetica e della biologia vegetale. Io insegno, eh, sono docente di biologia vegetale. E ovviamente al primo anno c'è anche un'idoneità di lingua inglese. Io e eh, io e i miei colleghi non, eh, non, eh, non ci scordiamo mai di sottolineare quanto è importante la conoscenza della lingua inglese e quanto uh, dovete sfruttare ogni possibilità che vi può uh, che potrete incontrare e che vi può dare una maggiore conoscenza della lingua quindi esperienze Erasmus sicuramente sono da raccomandare quindi andare a studiare un periodo anche all'estero di qualche mese sostenere esami eccetera eccetera e questo vi dà anche un punteggio aggiuntivo poi al al momento della laurea, ma soprattutto qualsiasi opportunità vi, vi, vi offrano le vostre esperienze, ricordatevi che l'inglese è sempre bene eh, approfondirlo e saperlo eh, parlare, eh? perché questo vi apre ormai tante possibilità in più. Poi abbiamo il, eh, il secondo anno, non so perché non va avanti, ecco qua, No, scusate, mi sono andato al terzo anno perché ho premuto due volte. Ecco, il secondo anno in cui cominciamo ad avere degli, eh, degli esami un po' più specifici. Adesso si parla, al secondo anno si entra proprio nel vivo di quella che è lo studio della biologia, cioè della vita, la vita degli organismi viventi e di come si interagiscono tra di loro. Quindi la chimica biologica, tutti i processi biochimici che, compongono quello che è il metabolismo di un organismo, la biologia dello sviluppo, come, come si sviluppano, la fisica, che è sempre una materia di base, ma questa è al, al secondo anno, perché ovviamente è bene aver fatto la matematica prima di sostenere l'esame di fisica. La biologia evolutiva, come si sono evoluti gli organismi e l'anatomia comparata dei vertebrati. Eh, la biologia molecolare, quindi si va a studiare i geni, il DNA, come viene espresso, eccetera. La fisiologia e la biochimica vegetale, quindi come funzionano e il metabolismo delle, delle piante, dei vegetali. E poi abbiamo la fisiologia chiaramente generale, dei sistemi, cioè, che è una fisiologia animale, e l'ecologia. L'ecologia è appunto quella scienza che studia le interazioni tra gli organismi e tra questi e l'ambiente. Vedete quindi come il secondo anno si compone di queste materie che veramente danno la possibilità di comprendere quali sono i meccanismi di funzionamento della vita ai vari livelli di organizzazione. E poi abbiamo il terzo anno, in cui abbiamo la biologia dei microrganismi e solamente due insegnamenti, igiene generale, prevenzione e sicurezza. Questi sono insegnamenti obbligatori. Eh? E poi, cosa interessante, è che al terzo anno dovrete scegliere due insegnamenti tra Uh, quelli che compaiono in questa tabella a seconda della vo del vostro interesse quindi vedete in questa tabella gli, in gli insegnamenti spaziano dall'evoluzione biologica alla, alla bioinformatica alla diversità vegetale eccetera proprio perché si possono adattare a quelli che sono i vostri interessi e quindi voi potete eh, conformare il vostro percorso di studi a seconda appunto di quello che, eh, che più vi interessa Inoltre al terzo anno avete 18 crediti che vi valgono a tre insegnamenti da sei crediti a completa vostra libera scelta, cioè potete scegliere tre insegnamenti all'interno di tutta l'Università di Siena, ovviamente conformi a quello che è il vostro percorso di studi, però questi sono veramente a libera scelta. Vedete allora come ognuno di voi potrà comporre il proprio percorso formativo in base a quelli che sono le vostri, i vostri interessi. E poi ovviamente una prova finale. Al terzo anno, dopo aver eh, espletato l'attività di tirocinio, <coughs> l'attività di tirocinio, se sono 12 CFU per un totale di 300 ore, in un laboratorio che può essere un laboratorio universitario o di un centro esterno, eh, potete eh, preparare la tesi di laurea, discutere la tesi di laurea e ovviamente ottenere il eh, titolo di dottore in eh, scienze biologiche. E come vi ho detto, il tirocinio potete fare in un laboratorio universitario, ma così come può essere fatto in un laboratorio di strutture esterne convenzionate con l'Università di Siena e con il nostro dipartimento. Ora, quali competenze vengono acquisite? Ve l'ho un po' detto, l'ha detto anche un po' il direttore. E questo corso di laurea in scienze biologiche studia quelli che sono i processi vitali, come gli organismi eh, vivono e sopravvivono, si evolvono, interagiscono tra di loro, quindi studia in pratica i meccanismi della vita e a vari livelli, appunto dal livello molecolare, quindi dai geni alla cellula, ai, agli organi, agli organismi, agli, addirittura agli ecosistemi, quindi all'interazione tra organismi e ambienti. Eh? E durante il vostro percorso di studio, oltre ad acquisire queste competenze, avrete modo, proprio perché alcuni insegnamenti prevedono dei laboratori o comunque dovrete fare le attività di tirocinio, di acquisire anche delle competenze tecniche, cioè competenze su metodologie. Perché è bene conoscere per andare a studiare questi, eh, questi fenomeni, perché chiaramente come sapete oggi il biologo non è eh, che, si, eh, che studia fenomeni semplicemente con la lente di ingrandimento. Eh. Ci sono me me strumentazioni, metodologie, tecniche più o meno complesse che bisogna conoscere e che voi avrete modo di conoscere. L'accesso al corso di studio in Scienze Biologiche è un accesso a numero programmato eh, fino ad esaurimento dei posti disponibili, eh, il numero programmato massimo è di 200 posti. E comunque sia, è vero che è un numero programmato, però sicuramente chi di voi è interessato a Scienze Biologiche sicuramente eh, potrà iscriversi al corso, perché comunque non abbiamo mai raggiunto, come vi ho detto prima, gli immatricolati in genere sono 160, 100, 150, 160, quindi siamo sempre stati un po' al di sotto del limite massimo dei 200, quindi chi è veramente interessato potrà sicuramente iscriversi. Eh, poi vi dirà la, la collega Borgheresi responsabile dell'ufficio studenti, come fare per iscriversi e fra un po' dovrebbe uscire il bando per le preiscrizioni, eccetera. Eh, un uh, c'è un test da uh, effettuare che non è obbligatorio per l'iscrizione eh, non è necessario, scusatemi, per l'iscrizione ma è obbligatorio farlo, quindi vi conviene farlo subito chi di voi sarà interessato effettivamente a iscriversi a questo corso è un test talk, probabilmente ne avrete sentito parlare è cioè un test online fatto a un computer con vari quesiti in ambito matematico, bio biologico, eh, chimico, eh, fisico e anche naturalmente della lingua inglese questo è un test che serve sia a voi per avere un'idea di qualche carenza che potrete avere, che potrete colmare con corsi di, come si dice, di allineamento fatti appositamente per voi, sia per noi perché vedremo in questo modo quali sono appunto le vostre carenze e magari possiamo orientare la vostra formazione in modo tale da eh, sopperire a queste carenze. E poi passiamo al corso di laurea in agribusiness. Eh. Eh, vi ho detto che questo corso, vi ho già detto, è un corso particolarmente nuovo. È nato nell'anno accademico 2018-2019, quindi il prossimo anno attiveremo il terzo, il terzo anno ed è una laurea triennale sperimentale ad orientamento professionale. È una laurea estremamente innovativa per varie ragioni. Allora, innanzitutto che cosa sono le lauree sperimentali ad orientamento professionale? Sono delle nuove tipologie di laurea eh, che sono state eh, istituite con l'obiettivo di eh, eh, dare alle, ai, ai laureati in queste nuove lauree una maggiore possibilità di inserimento diretto nel mondo del lavoro. E effettivamente, io vi ho già vi ho fatto vedere un po' come anche la laurea in scienze biologiche sia comunque connessa con il mondo del lavoro e come questa connessione si rafforza sempre più. Però agribusiness è stata progettata in modo proprio particolare per andare incontro alla, a quelle che sono le possibilità di impiego nel mondo del lavoro. Si parla di agribusiness, quindi si parla di... Ehm, gestione eh, delle imprese tra l'altro si parla anche di gestione delle imprese agricole e si parla di produzione agroalimentare in senso eh, più generale e vi dicevo che queste lauree sono particolarmente orientate verso il, il mondo del lavoro perché c'è un forte, fortissimo coinvolgimento delle aziende, degli enti esterne che operano in questi ambiti quindi in ambito agroalimentare e questo coinvolgimento c'è stato addirittura nella fase di progettazione della laurea e quindi nella fase di progettazione del, corso, del percorso formativo. E poi un altro secondo punto che caratterizza questa laurea è che c'è una consistente, una cospicua attività di stage in azienda, in questo caso non tanto in laboratori di ricerca quanto in aziende che operano, o comunque enti diciamo, che operano nel settore agroalimentare. Quindi queste sono due cose che caratterizzano fortemente questa laurea, che ha un orientamento professionale perché guarda molto verso il mondo eh, del lavoro. Mm? Allora, perché scegliere Agribusiness a Siena? Innanzitutto, questo corso è l'unico corso di questo tipo in Italia, non ce ne sono altri, è l'unica laurea professionalizzante in questo ambito, nell'ambito, diciamo, tecnico-agrario, nell'ambito dell'agribusiness in particolare, e quindi mh, al momento non abbiamo un competitor, se qualcuno è interessato a queste tematiche eh, deve venire a Siena per fare questo corso di laurea ad orientamento professionale agribusiness. Perché abbiamo scelto questa, questo percorso formativo? Questo percorso formativo è orientato a formare una figura professionale che sia un manager dell'agricoltura al tutto tondo. Perché effettivamente questa è stata la richiesta che abbiamo avuto dal mondo produttivo, che è un mondo produttivo quando si parla di agroalimentare di Toscana, di provincia di Siena, siamo alle eccellenze italiane e quindi mondiali. È un mondo produttivo fatto da medie e piccole imprese, molte medie e piccole imprese, talvolta a conduzione familiare, che hanno molte difficoltà, pur avendo prodotti di altissima qualità, hanno molte difficoltà a stare al passo con i mercati globali, che sono molto molto quindi con questa nuova laurea noi intendiamo formare appunto delle figure professionali che sono, per così dire, mi viene da usare il termine manager dell'agricoltura o fattori 4.0, moderni fattori, che abbiano conoscenza a tutto tondo del mondo che è piuttosto complesso, che, eh, sta a, che raccoglie diciamo, tutte le attività connesse. Con, eh, con il comparto agroalimentare, dalla produzione alla commercializzazione, al marketing, alla gestione di imprese. Come è organizzato il corso di Agribusiness? Capite già dal nome che è un percorso formativo molto multidisciplinare, quindi molti di dipartimenti in realtà collaborano al percorso formativo, che fra poco vi farò vedere. Cinque, probabilmente sei dipartimenti in prossimo futuro che. Sono coinvolti nell'erogazione dei, eh, dei, eh, degli insegnamenti e eh, ovviamente è un corso triennale. Anche questo, 180 CFU. Vedete, complessivi, però, di cui 52, quindi quasi un terzo, equivalenti a circa 1300 ore. Ricordatevi i tirocini della scienze biologiche: 300 ore. Qui parliamo di 1300 ore fatti in aziende e enti del settore del comparto agroalimentare. Capite che in questo percorso di studi il tirocinio assume una valenza particolarmente importante nella formazione eh, del laureato. Abbiamo inoltre, proprio per garantire questo collegamento con il mondo la del lavoro, abbiamo istituito un comitato di indirizzo, un comitato stabile, un organo stabile per cui fanno parte figure del mondo del lavoro, che fornisce linee guida per l'implementazione del percorso formativo abbiamo convenzioni con collegi nazionali eh, delle professioni, tra cui il Collegio dei Periti Agrari e eh, Periti Agrari Laureati e il Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Quindi veramente abbiamo fatto un grande sforzo per legare questo percorso di studi al mondo del lavoro. Allora, il primo anno eh, il primo anno già il primo anno troviamo delle eh, conoscenze che sono un po' di base. Eh, chiaramente anche dei settori bio come vedete perché chiaramente la biologia è importante anche per l'agricoltura ma già al primo anno abbiamo dei, eh, degli insegnamenti un po' più caratterizzanti la statistica, perché inserire un, eh, un esame di statistica? perché stare nei mercati vuol dire conoscere l'andamento dei mercati e per conoscere l'andamento dei mercati è bene avere nozioni di statistica e poi ci sono insegnamenti più legati al mondo eh, dell'agricoltura la genetica vegetale, e miglioramento delle produzioni, così come l'economia e il marketing agroalimentare, un insegnamento particolarmente voluto dalle aziende, perché chiaramente è di fondamentale importanza nella valorizzazione, ad esempio, dei prodotti del territorio. E poi già al primo anno voi avete la possibilità di inserire un insegnamento a scelta tra i tre che vedete indicati in questa tabella. Eh? Quindi comporre in base ai vostri interessi il vostro percorso di studi già al primo anno. Ovviamente anche qui abbiamo la lingua inglese, indispensabile, le aziende ce lo dicono proprio, eh, dice chiunque viene da noi deve sapere l'inglese perché ormai i mercati sono mercati globali, internazionali dove si parla la lingua parlata e l'inglese. Poi già al primo, primo anno abbiamo sei crediti di tirocinio per un totale di 150 ore, un'esperienza di tirocinio abbastanza limitata ma che già vi indica dove, eh, cioè vi indica, vi dà un'idea di quelle che sono rea le realtà eh, produttive. Al secondo anno, al secondo anno, al secondo anno ecco che il secondo anno è dedicato esclusivamente al, a seguire le lezioni e a dare possibilmente gli esami, è composto da un certo numero di esami e anche qui si va da insegnamenti che vedete sono del settore biologico come la fisiologia e l'ecofisiologia vegetale a settori più di tipo eh, de, de, de, de, dell'ambito agrario, la zootecnia classico, la zootecnia, i sistemi agricoli e fondamenti di produzione vegetali, la qualità nutrizionale organolettica degli alimenti, e poi vedete si ha chiaramente anche un, un, un primo insegnamento in ambito economico, si parla di agribusiness, economia aziendale, quindi nozioni di eh, economia, di gestione delle aziende dal punto di vista appunto economico, finanziario, che chiaramente sono nozioni particolarmente desiderate anche queste dalle aziende. E poi di nuovo avete la possibilità di scelta di un insegnamento eh, all'interno di questa tabella che vedete sono eh, zoologia applicata, biodiversità, qualità ambientale, biocenosi del suolo e poi un insegnamento all'interno di quest'altra tabella eh, in cui troviamo ad esempio eh, la politica economica ambientale, la sostenibilità delle produzioni agroalimentari eh, tematiche particolarmente all'avanguardia visti i cambiamenti globali in atto eh, che ormai Conosciamo. E poi ci sono anche qui, sempre al secondo anno, avete la possibilità di scegliere a vostra completa, libera scelta due insegnamenti da sei crediti all'interno di tutti gli insegnamenti offerti dall'Università di Siena. Ok? al terzo anno, il terzo anno ha solo due insegnamenti obbligatori, e uno è sempre di area economica, economia e gestione delle imprese, l'altro è un insegnamento in ambito giuridico, diritto agrario dell'agribusiness, perché anche questo è un ambito molto importante eh, di cui acquisire eh, conoscenze. E poi avete questa grande eh, quantità di ore di eh, tirocinio, sono 46, sono 1150 ore, circa, almeno 6-7 mesi che dovrete passare in un'azienda a fare un'esperienza pratica. Questa darà origine poi ovviamente a uh, un elaborato finale che potrete portare in discussione per acquisire il titolo di dottore, di, di dottore in eh, agribusiness. Vedete che qui alla prova finale, alla discussione della tesi, sono attribuiti tre CFU, quindi tutto sommato pochi rispetto ai 6 CFU che eh, sono riconosciuti alla, alla discussione della tesi in scienze biologiche, proprio perché qui si dà grande peso all'attività di tirocinio in azienda. Otterrete il titolo, finalmente il titolo in eh, dottore in agribusiness e auspicabilmente avrete buone possibilità di eh, impiegarvi direttamente nel eh, mondo eh, del lavoro nell'ambito agroalimentare. Qui l'iscrizione, ecco, qui l'iscrizione abbiamo voluto limitare eh, molto il numero massimo degli studenti eh, che si matricola ogni anno, il, il prossimo anno accademico abbiamo fissato a 20, quindi 20 sarà il limite massimo di studenti che potranno iscriversi e per questo motivo che se qualcuno di voi è interessato veramente deve tenere d'occhio l'uscita del bando delle prematricolazioni, perché chi prima arriva, prima esaurisce la lista e dopodiché gli altri non potranno più iscriversi. Anche qui è presente un test eh, obbligatorio anche se non necessario per descrizione, un test online eh, con quesiti sempre di matematica, di biologia, di chimica e di logica, eh, qui però la matematica abbiamo messo un punteggio minimo che deve essere necessariamente raggiunto altrimenti vi sono riconosciuti degli obblighi formativi aggiuntivi, vi, è vi sarà consigliato di seguire un corso di allineamento e di sostenere un esame per, eh, diciamo, recuperare questi, eh, eventualmente questi obblighi eh, formativi. Vi lascio con un uh, augurio e con una raccomandazione. Eh, è importante, e in questo non fatevi condizionare da nessuno, che seguiate i vostri interessi e non aver paura delle novità o di fare scelte che magari per alcune son, sono, possono essere, sembrare inappropriate. L'importante è che seguiate i vostri interessi, perché se così è, come dice, diceva Rita Levi-Montalcini, una delle più grandi scienziate scienziati contemporanee, se così è non dovete avere paura di niente, tutti, tutti gli ostacoli saranno, saranno sormontabili, eh? non dovete temere niente. E in più, come vi ho detto, se venite all'Università di Siena sicuramente sarete molto aiutati nel percorso formativo eh, sia da noi docenti, sia da docenti tutor da tutta quella rete di assistenza alla, alla, agli studenti che abbiamo messo in atto eh, negli anni. Quindi io vi saluto, vi faccio tanti auguri e appunto eh, l'augurio di eh, poter scegliere, fare la scelta giusta per voi, che segua i vostri interessi. Io adesso posso chiudere. La, uh, la presentazione ecco qua e mi sembra che eh, dopo di me prendeva la parola Sabrina Borgheresi che è la responsabile della dell'ufficio studenti e didattica Mi sembra così, vero Daniela? Dovevo parlare io forse. Sì, sì, perfetto. Perfetto. Grazie. Sal allora, disattivo la telecamera perché credo che mi possiate seguire meglio e poi anche perché devo farvi vedere anche la presentazione. Allora. Presento... Ormai non c'è. Allora, aspettate. Eh. Mi vede la presentazione. C'è aperta qua sotto. Ma... Condividi lo si schermo, sta. Che eh, stavo provando infatti no, metto da quell'altra parte allora perché se condivido lo schermo non so perché, non mi fa vedere la presentazione sotto prima condividi, condividi. e poi eh, alzi la presentazione oh, provo, aspetta ora la vedete? no come mai? eppure, eppure l'altro giorno ho fatto proprio così Uh, eccola, ecco, ecco, forse era arrivata. Aspetta un attimo, eh. sembrava ora di averla vista, eccola qua. No, perché mi scappa? Mm. <ride> Scusate, ma mi sembrava averlo Ecco, che fatto ecco una... ora c'è. Sabrina c'è ecco. ora. Benissimo, ok. Non la vedo io, però? Aspettate, provo a tirare giù di qua. Eccoci qua, ne abbiamo, ce l'ho fatta che a ragione Massimo sta andando veramente ad uno, però... Allora, come diceva prima la professoressa Marchini, io vi darò delle informazioni utili che vi servono da un punto di vista amministrativo. Quindi eh, io sono la responsabile dell'ufficio studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della Vita, che è l'ufficio che gestisce la carriera degli studenti e la programmazione didattica dei corsi di studio. Quindi i corsi di studio che vi ho presentato prima il professor Nepi, e che poi vi presenterà anche il professor Caratelli per il corso di laurea magistrale in Biologia. L'Ufficio Studente Didattica ha una pagina, potete trovare appunto qua lo sportello che è, ha i, i riferimenti e i contatti. Eh, per Sabrina, scusami, appunto il... Sabrina scusami, non si, non si vede eh. la presentazione. Si vede lo Ho schermo no. e non si vede la presentazione. Allora aspetta, prova a riuscire, aspetta un secondo, eh. come mai mi fa così? Interrompi presentazione. No, no, no, la riapro un'altra volta. Si era vista? No, io non ho visto, ho visto la condivisione dello schermo, ma non la presentazione. E basta. Però pensavo che tu dovessi solo alzare la finestra. No, no, eccola, eccola, aspetta, va, ce l'ho fatta forse. Non so, ecco, ora, ora sì. forse sì. Perfetto, va. Ecco, perfetto, ok, eh, non so che c'era allora che di diverso che avevo fatto, benissimo. Allora, ricominciamo da capo. Vi dicevo appunto dell'ufficio studente didattica, che ha una pagina web, che è questa dello sportello ufficio studente e didattica dove ci sono gli orari, <ride> dove c'erano gli orari di apertura al pubblico e speriamo prima o poi di poter ripristinare, ma ci sono comunque i contatti telefonici e anche eh, l'indirizzo email a cui rispondiamo immediatamente. Quindi questa parte qua la potete trovare andando dal nostro ehm, sito web di Ateneo sotto didattica sportello ufficio studente e didattica di scienze della vita. Il ehm, Dipartimento di Scienze della Vita quindi ha un, ehm, un sito web dedicato al Dipartimento ma anche dei singoli siti web dei corsi di studio che ehm, vi invito a consultare perché quelle informazioni che poi andrò a dire successivamente appunto si trovano proprio dentro a questi siti web. Eh, abbiamo anche una pagina Facebook del Dipartimento, oltre che una pagina Facebook dei Susor che poi vi presenteranno appunto eh, loro stessi vi um, dicevo appunto dei siti web dei due corsi di studio, delle due lauree triennali quelle che eh, sono più vicine a voi eh, come proseguo della carriera. Eh, su questi siti web che potete trovare facilmente andando a cliccare appunto agribusiness.nisi.it oppure scienze biologiche, eh, avete eh, dei menu molto intuitivi. Sotto agli sotto alle voci iscriversi, troverete eh, a breve, spero, per la fine di maggio, perché eh, dovrebbero uscire dopo l'approvazione del regolamento tasse nella seduta del senato accademico del 26 di maggio, quindi a fine maggio dovrebbero uscire i bandi per eh, le ammissioni a questi due corsi di studio. Come vi dicevano appunto come diceva appunto sia il professor Nevi che il professor Dini, questi corsi sono corsi a numero programmato e la scelta che, ha fatto, che hanno fatto i comitati per la didattica è di mh, prevedere un numero programmato ad esaurimento posti, quindi non ci sarà come diceva il professor Netto, una selezione, un test di ammissione, ma ci sarà un'iscrizione, una pre-immatricolazione per questa prima fase che vi dirò, e poi successivamente un'immatricolazione per i primi eh, 220 a seconda del corso di studio, che andranno ad iscriversi. Quindi nel bando di ammissione, eh, che verrà pubblicato appunto in quella pagina che vi ho appena fatto vedere, eh, viene, viene indicato che l'ammissione avviene per via telematica, cliccando su questo link qua, segreto al quale dovete appunto eh, registrarvi per un primo accesso e poi seguire le istruzioni, fino ad all'eserimento dei posti disponibili. Sono 200 per scienze biologiche, in realtà sono 195 per i cittadini eh, italiani e. Ehm, ci sono poi dei posti riservati per i cittadini eh, cinesi e dei cittadini non comunitari e eh, di agribusiness per cui ne abbiamo invece 18 per i cittadini italiani e uno e uno come posti riservati. Um, Successivamente a questa preimmatricolazione, quindi in questa fase di preimmatricolazione non si devono pagare delle tasse di iscrizione, si riserva praticamente il posto. Successivamente viene pubblicato un elenco degli aventi diritto e questi studenti dovranno perfezionare l'immatricolazione usando poi la procedura sempre su Segreteria Online e pagando la tassa, pagando la prima rata. Non vi ho messo le date perché appunto ancora non, non ce le abbiamo, ma tutto sarà indicato fuori nei bandi. E eh, successivamente a questo, a questo step, nel caso in cui ci siano ancora posti di io non sento più nulla troppo si è bloccata Forse conviene riuscire e rientrare con sempre digitando il link. Forse... Daniela, mi senti? Ora sì. Eh, è completamente non... caduta tutta, la... eh. tutta la connessione, però non si vede la presentazione. No, no, e eh, non so perché comunque è caduto tutto un'altra volta. Io ci riprovo. Ma è incredibile, mamma mia! Non so dove eravate neanche arrivati. Eh. Ora provo a riattaccarmi un attimo. Allora, vedete ora? Sì, ok. Sì. Allora. Eh... Non so, io ero arrivata a parlare al. Questo l'avevamo sì. sentito, i posti okay, perfetto. Per i cittadini extra comunitari. Esatto. Okay, sì. No, ho sentito un silenzio importante e ho detto forse infatti non c'era più nessuno al di là. Allora, eh, vi dicevo appunto che il um, Il, il bando di ammissioni per le iscrizioni uscirà a partire poi dal 21 di luglio. Quindi la prima fase è quella di pre-immatricolazione. Le pre-immatricolazioni eh, dovrebbero partire da fine maggio. Quindi guardate su quelle pagine che vi ho fatto vedere dei siti dei corsi di studio, agribusiness e scienze biologiche. Su studiare troverete una sezione che si chiama pre-immatricolazioni, e là ci sarà il bando. Ehm, quindi non è previsto all'ingresso un test di eh, ammissione, ma ci sarà, come diceva il professor Nepi, un test di autovalutazione, sia per eh, agribusiness che per scienze biologiche. Per quanto riguarda le scienze biologiche abbiamo questo sort B, per agribusiness ci sarà comunque un altro test autovalutativo che stiamo decidendo adesso come verrà svolto. Le indicazioni ve le ha già date il professor Nepi, l'unica cosa che voglio aggiungere è è che è necessario registrarsi all'area TORC CISIA per fare questo test e non è necessario essere ancora iscritti quindi potete prevedere di fare questo test se siete interessati alle scienze biologiche anche prima di essere iscritti al corso di studi eh, questo poi mh, ci produrrete la certificazione del, dei risultati e verrà utilizzato eh, successivamente alla, alla vostra iscrizione quindi, Qua vi ho messo sotto la, lo screenshot della, del sito web di Scienze Biologiche, quindi trovate sempre sulla, sul sito di Scienze Biologiche il test di accesso e la stessa schermata è anche per Agribusiness. Um, una cosa che mi preme eh, sottolinearvi è il, eh, la certificazione della lingua inglese. Se già avete conseguito la certificazione di lingua inglese di livello B1, potete consegnarla al centro linguistico dell'Ateneo per il riconoscimento. Quindi una volta iscritti, potete far pervenire al centro linguistico il vostro eh, certificato e vi riconosceranno già l'idoneità di lingua inglese. Nel caso invece in cui non doveste ancora eh, conseguire il, la, la, la certificazione di, di livello B1, eh, il, nel test talk c'è una parte di, ehm, di, di eh, lingua inglese, di, di, di domande, quella di lingua inglese e potrete da qui avere il, la possibilità di ehm, eh, accedere a diversi step del, eh, del conseguimento del, del titolo, pensavo che mi andasse direttamente, del conseguimento del titolo sul ehm, con il centro linguistico, ovvero a seconda di quanti sono, di quanto è il punteggio che avete conseguito nella, nella, nella, durante il test talk potrete accedere o meno al, direttamente alla, a fare il, il, la ad avere la certificazione o comunque eh, fare eventualmente le, il corso di inglese e fare poi alla fine le, la, la prova finale. Tutte le informazioni sulla procedura, su pagamenti e su tutte le scadenze sono consultabili nel manifesto di studi che sta per uscire e sarà sempre in quella pagina che vi ho mostrato all'inizio di Sportello Ufficio studenti e Didattica, sia il manifesto che il regolamento tasse. Eh, questi documenti sono appunto consultabili e eh, sempre in quella pagina troverete uno strumento molto utile che è un simulatore per il conteggio delle tasse che vi potrà... Mh, servire appunto per andare a capire quanto dovrete pagare fuori di tasse di iscrizione. E, um, eh, un, un, um, per quanto riguarda eventuali borse di studio, borse alloggio o appunto borse. Che, che mette a disposizione l'azienda regionale al diritto allo studio dovete riferirvi appunto a questo ente al dsu toscana eh, il dsu è un'azienda eh, separata dall'università che lavora per tutte e tre le università regionali della regione appunto toscana e ehm, ogni anno escono dei, dei bandi di concorso e ehm, Dovrete accedere a questi bandi per eh, poter usufruire di borse di studio o di posti letto nell nelle residenze universitarie o di altri contributi. Eh, quindi la segreteria online, ehm, questo strumento ehm, sarà proprio il, il, il, il mezzo che utilizzerete di più, lo strumento che utilizzerete di più durante il vostro corso di studi e ci avrete, avrete il primo approccio proprio al momento della. Eh, dell'immatricolazione, perché è quel link che vi facevo vedere che troverete sul bando che potrà, eh, dal quale potrete accedere per poter fare la pre-immatricolazione e successivamente il pagamento delle tasse. E con questo, con, questa, eh, con questo strumento, con questo programma potrete poi, durante la vostra carriera, iscrivervi agli anni successivi, alle prove di esame. Al, um, alle scelte del piano di studi, le, il pagamento delle tasse, controllare gli orari delle lezioni, e, eccetera, e altre informazioni. Uh, quindi le, il, il titolo delle slide era informazioni utili, vi ho messo questa slide per eh, farvi vedere a chi vi potete rivolgere sin da ora ma anche poi successivamente quando, dovete, quando sarete iscritti. Eh, qui in questa prima fase sicuramente l'ufficio orientamento e tutorato che è anche l'ufficio ha organizzato poi eh, in collaborazione ovviamente con i, la professoressa Marchini e il professor Panciulli, referenti del, del tutoraggio e delegati del tutoraggio e dell'orientamento per il nostro Dipartimento che avevamo organizzato queste giornate, è l'ufficio che... Eh, vi aiuta a gestirvi prima e poi successivamente con il tutorato durante il vostro corso di studi. Eh, il centro del centro linguistico che ne ho parlato, dell'ufficio placement e career services, in realtà... È un ufficio che utilizzerete e con cui avrete a che fare alla fine un po' della vostra carriera o durante, quando vi diceva appunto il professor Nepi dovete eh, eh, svolgere attività di tirocino nei corsi di studio, in particolare in quello di agribusiness, per cui i tirocini sono molto importanti. e un ufficio eh, molto utile eh, e di grande importanza, insomma, che, che ha il nostro ateneo e eh, che eh, ha ha un valore per chi realmente appunto ne eh, dovesse avere necessità l'ufficio accoglienza ai disabili e eh, DSA. Eh, quindi è un ufficio che ha dà de, dei servizi di accoglienza per gli studenti con disabilità e anche con disturbi eh, specifici dell'apprendimento e per eh, facilitare praticamente i rapporti con le tra le strutture universitarie, il corpo docente e lo studente. Eh, come vi diceva il professor Nepi, il rapporto eh, con gli studenti ehm, è molto eh, in questi due corsi di studio, anche se le scienze biologiche può spaventare un po' di più, perché l'anno scorso siamo arrivati ad iscrivervi 175 studenti, ma comunque non sono numeri non gestibili per il nostro dipartimento e per i rapporti diretti con i docenti. Eh, qui vi ho messo le figure di riferimento del dipartimento, perché eh, come appunto vi dicevano i professori prima di me eh, c'è una rete intorno a voi dal, dalla parte amministrativa ma anche dalla parte didattica di sostegno e di aiuto, quindi vi potete rivolgere ai presidenti, ai membri dei comitati dove ci sono anche i rappresentanti degli studenti eh, i docenti tutor eh, ad ognuno di voi verrà assegnato un docente tutor eh, a cui potete rivolgervi per qualsiasi informazione, soprattutto appunto per avere indicazioni poi a eh, dove, per, per come spostarvi e come dirigervi durante la vostra, il vostro percorso di studi, gli studenti SUSOR che andrete a conoscere, e poi i docenti di riferimento di cui vi ho parlato. Eh, qua ci sono altre indicazioni, ma non sto magari a tediarvi, se non dicendovi che avrete una posta istituzionale, che sarà disponibile un'applicazione maiustiena ancora più agile rispetto anche alla segreteria online, eh, link che vi facevo vedere prima. C'è un servizio di consulenza e di ascolto eh, che è molto eh, ben strutturato ed è molto utile agli studenti sia per l'orientamento in entrata che per l'orientamento in uscita e soprattutto anche come consulenza psicologica e coaching. E, ehm, e queste invece sono più informazioni magari che vi riguarderanno quando sarete già iscritti, ovvero la possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita a tempo parziale all'interno dell'università dell pur facendo comunque lo studente e la possibilità di avere una carta dello studente ehm, che eh, vi permetterà di avere oltre che degli sconti in alcuni esercizi commerciali anche di ehm, avere l'accesso in biblioteca, la mensa e, e quant'altro. Insomma, potrete vedere poi sulle pagine web dedicate alla carta dello studente quali sono gli esercizi commerciali che praticano degli sconti eh, in maniera aggiornata. Insomma, costantemente Quindi penso possa essere tutto, Provo ad uscire dalla presentazione a rientrare con voi. Grazie. Per esserci. Grazie ok, non so se ho visto prima, forse se mi interrompe la presentazione ecco qua. Ho visto prima che c'era una domanda quando uscirà il bando, l'ho vista scappare al volo. Appunto, vi dicevo a fine maggio. Tenete presente questo, queste date da andare a andare sulle pagine web. Certo, grazie, grazie Sabrina. Ora penso ci siano i nostri tutor che vogliono dare una testimonianza del, del loro percorso, nei eh, corsi di laurea appunto del Dipartimento di Scienze della Vita. Sì, grazie professoressa, io sono felice. E sono uno studente tutor insieme ai miei colleghi che sono sempre qui, sono presenti, sono Giada Mio Grossi eh, ed Eva e parleranno dopo, dopo di me, diranno la loro esperienza. Per l'appunto volevo mh, dirvi che non affronteremo, eh, affronteremo una discussione molto breve eh, per non parlare troppo dell'aspetto tecnico che è già stato affrontato in uh, modo molto chiaro sia dal professor Nepi che da Sabrina. E, quello che vogliamo dire oggi è più che altro riportare la nostra esperienza. L'esperienza che abbiamo fatto um, tutti e tre nell'Università di Siena, e non solo nella magistrale che, uh, alla quale siamo iscritti attualmente, la magistrale di biologia, uh, curriculum molecolare e cellulare, ma uh, anche l'esperienza che è stata fatta durante la laurea triennale in scienze biologiche. Io um, non sono di Siena, sono venuto da Siena per l'appunto 5-6 anni fa, e mi sono iscritto a questo corso di laurea. E, mh, la cosa che mi premeva più che altro di dirvi era eh, il fatto di eh, conoscere la realtà di Siena, conoscere l'Università di Siena, perché, come ha detto stesso il professor Nepi, è un'università, un a parere mio, di grandissima qualità, altissima qualità, e che offre tantissime opportunità. Questo perché, eh, vi voglio dire questo: questo, è importante soprattutto per lo studente che non si deve limitare soltanto allo studio dell'esame, ehm, l'esame in sé, quindi a seguire un corso, studiare e fare un esame. La cosa importante a livello, livello dell'Università di Siena e soprattutto di questo corso di laurea, perché eh, diciamo, è di questo che posso parlarvi soprattutto, ehm, la cosa bella è che eh, vi è la possibilità di poter entrare a far parte di tanti altri meccanismi. Meccanismi come... La rappresentanza studentesca, che ci sono, dovete sapere che uh, ci sono degli organi di rappresentanza che hanno una, sono in stretta col, contatto con i docenti, dove si parla appunto delle, delle offerte formative del dipartimento, dei corsi di laurea, si discute sulla didattica. Ci sono vari organi di rappresentanza. e Non so se magari uh, qualche professore vorrà approfondire poi l'argomento successivamente. Comunque uh, la cosa che volevo dirvi era questa: che uh, si entra uh, a far parte di un mondo che è uh, un po' più ampio che singolo, del singolo studio dell'esame e del sostenere poi l'esame. L'altra cosa che volevo dirvi è che, uh, come detto precedentemente um, la, non bisogna avere la preoccupazione di essere abbandonati a se stessi. Gli studenti sono, uh, sono tutelati sono seguiti e questo posso soltanto confermarlo e posso confermare quello che ha detto il professor Nevi c'è una continua assistenza nei confronti dello studente, degli studenti, un continuo supporto anche a livello didattico. Un supporto didattico che viene fornito, fornito sia dagli, dai docenti che, eh, posso dire, eh, essere davvero disponibili in qualsiasi momento, ehm, sia dagli studenti tutor, come me, come eh, le altre mie colleghe, e motivo per cui abbiamo deciso uh, di lasciarvi anche delle, le nostre mail per eventuali contatti che scriveranno al momento, uh, non so se già doveva, lo scriveranno nella chat voi potete sfruttare queste mail per contattarci, per avere uh, dei chiarimenti ottenere delle informazioni sia a livello, uh, diciamo, per quanto riguarda l'orientamento in sé ma uh, anche successivamente, una volta immatricolati nei corsi di laurea per avere un supporto didattico per avere dei chiarimenti su eventuali esami su anche dei tirocini anche l'aspetto dei tirocini è un, um, un aspetto che um, ritengo uh, vorrei porre l'accento su questa cosa perché uh, non è um, da tutte le università offrire un tirocinio che sia valido offrire un'occasione che possa permettere agli studenti di imparare delle tecniche e di toccare uh, con le proprie mani quella che è poi la ricerca biologica, iniziare ad entrare in questo mondo, iniziare ad entrare in un laboratorio di ricerca, iniziare a capire come funzionano determinate dinamiche. Quindi il bene o male questa è la, eh, la cosa che volevo dirvi, eh, di non preoccuparvi di eh, essere tranquilli sotto questo punto di vista perché uh, Siena offre davvero l'Università di Siena e in questo caso scienze biologiche, stesso agribusiness, offrono tantissime opportunità, offrono tantissimi contatti anche con il mondo del lavoro e lo, lo ha detto stesso il professor Nepi perché effettivamente devo confermare anche questa cosa che ci sono uh, molti contatti con le aziende che permettono anche di poter fare dei tirocini, degli stage e questo magari uh, più in un'ottica della magistrale che in un'ottica triennale, di una laurea triennale ma che eh, ritengo siano davvero importanti perché eh, dubito che tutte le facoltà, tutte le università, chiedo scusa per le facoltà, ma tutte le università italiane eh, di biologia possano garantire questo tipo di servizio agli studenti, soprattutto se si va a parlare di mega atenei come Roma, Milano, anche la stessa Torino. Per questo motivo anche eh, Siena occupa una posizione ottimale Uh, come Medio Piccolo Ateneo, anche per questo tipo di servizio che viene offerto stesso dai docenti e dal Dipartimento di Scienze della Vita. Detto ciò, uh, volevo um, passare la parola a Giada o a Deva, non lo so se hanno qualcosa da dire, e, um, poi magari un'altra parentesi che può essere aperta è la parentesi dei 24 CFU, che eh, forse a chi interessa, interessa soprattutto a coloro che sono iscritti ad un corso di laurea magistrale o che vogliono iscriversi a un corso di laurea magistrale. Quindi è una, la possibilità di ottenere, di seguire dei corsi aggiuntivi che rientrano in questi 24 CFU che sono importanti ai fini dell'insegnamento. Con questo che cosa voglio dire? Che sono tante le strade che si possono intraprendere seguendo questi corsi. Sono, si può partire da una, una semplice attività di laboratorio per poi proseguire magari con uno, una persona che cambia interesse e mh, si rende conto che anche la possibilità di voler insegnare in una scuola di primo grado, in una scuola superiore di primo grado e di secondo grado eh, potrebbe essere una, una strada da percorrere e per questo dico che c'è anche la possibilità di mh, andare a seguire questi corsi aggiuntivi eh, ottenere questi 24 crediti aggiuntivi che possono appunto permettere di intraprendere questo nuovo tipo di percorso. Detto ciò, eh, io mh, ho, non ho nulla da aggiungere. Eh, ripeto, quello che ha detto il, detto il professor Nepi per quanto riguarda il corso di studio era fin troppo chiaro, quindi passerei direttamente la parola a Giada e a Eva se hanno qualcosa da dire. Sì, eccomi. Grazie Felice. Io mi presento, sono Giada, sono una studentessa tutor del Dipartimento di Scienze della Vita. E, eh, prima di parlare dell'esperienza personale una piccola puntualizzazione eh, l'università di siena offre molti incentivi agli studenti ci sono delle borse di studio che ovviamente devono essere richieste ogni anno esce il bando per fare la richiesta e avere quindi la borsa di studio e, eh, ci sono tanti vantaggi per gli studenti tra questi per esempio eh, può essere l'accesso gratuito alla mensa può essere l'esenzione dalle tasse universitarie il posto alloggio nel la residenza universitaria per chi è fuori sede, quindi per chi viene da fuori, e poi un contributo economico. E poi che dire, già il professor Nepio e Felice hanno detto e confermo quanto hanno detto che eh, c'è un rapporto confidenziale tra il professore e lo studente, essendo Siena un'università medio piccola e poi c'è la presenza degli studenti tutor, tutta la rappresentanza studentesca per cui se lo studente ha necessità di avere un confronto, di avere dei chiarimenti, dei dubbi o semplicemente un piccolo supporto emotivo perché il periodo nero, l'esame che non si riesce a superare eh, diciamo può capitare a tutti e capita di frequente per cui lo studente non viene abbandonato a se stesso. E Poi che dire, per quanto riguarda l'esperienza universitaria in generale, eh, l'esperienza è un'esperienza uni, un unica e a differenza della scuola dell'obbligo fare l'università è una scelta, quindi il consiglio che vi posso dare è di scegliere un'università, un dipartimento che vi piaccia, che susciti la vostra curiosità il vostro interesse, poi tenendo sempre in conto che la passione può avere anche con il tempo. Perché mh, per farvi l'esempio pratico, eh, io mh, avevo fatto sia il test per entrare a medicina, sia il test d'accesso per biologia, per scienze biologiche. Poi ho intrapreso il percorso di scienze biologiche, ma almeno all'inizio, il primo anno, i primi mesi, non ero convinta fosse quella la mia strada, non ero convinta fosse quello che volessi fare. Piano. Eh, partecipavo alle lezioni, partecipavo ai laboratori parlavo con gli studenti eh, mi addentravo sempre di più in questo mondo mi sono resa conto che era questa la strada che volevo seguire per cui se all'inizio non siete convinti al 100% eh, purtroppo per fortuna un po' di insicurezza c'è sempre all'inizio per cui eh, non abbiate paura e poi siete sempre in tempo a cambiare idea se vi rendete conto che seguire un... Una, un corso universitario, non vi soddisfa, non siete contenti, siete sempre in tempo a cambiare. E niente, questo piccolo consiglio mi sono sentita di darvi, e io a questo punto passerei la parola a Eva, poi per qualunque chiarimento siamo sempre qui a disposizione. Sì, buonasera, io invece sono l'ultima dei tre tutor che parlerà oggi, mi chiamo Eva Puccioni e anche ho fatto la triennale in scienze biologiche appunto a Siena e adesso presento l'ultimo anno, il secondo anno di magistrale in biologia molecolare e cellulare, sempre ovviamente a Siena. Quello di cui vi volevo parlare io invece è più un discorso che riguarda le proprie che sono fondamentali per intraprendere un percorso universitario lineare e diciamo che si possa fare nel minor tempo e in modo migliore possibile, perché infatti la laurea triennale è basata su tre anni, ma questi tre anni appunto sono proprio fatti in modo da farvi avere le conoscenze via via sempre più adeguate per superare gli esami nel corso del tempo. Ci sono degli esami che sono propedeutici. Che cosa vuol dire propedeutico? Vuol dire che quell'esame ti fa da blocco praticamente per degli esami successivi e quindi è necessario che vengano dati con una certa linearità. Per fare un esempio pratico, se volete fare chimica organica è necessario prima aver passato chimica inorganica. Questo è molto importante. Inoltre vi dà appunto le conoscenze necessarie per arrivare al termine dei tre anni con una conoscenza e con una base diciamo, per poter intraprendere qualunque percorso voi vogliate poi fare. Ci sono delle materie da tenere in considerazione, proprio perché appunto al terzo anno voi avete solo due materie eh, obbligatorie da piano di studi e poi potete scegliere appunto in una lista appunto abbastanza vasta e dovete scegliere 12 più 18 cfu questo vuol dire che praticamente in parole povere sono cinque insegnamenti a scelta da 6 cfu di questi insegnamenti appunto voi dovete eh, avere un'idea abbastanza chiara a livello alla fine dei tre anni ovviamente avrete un'idea su quello che vorrete fare poi successivamente come magistrale però è fondamentale appunto che voi sappiate che determinati corsi magistrali necessitano di alcune materie diciamo per accedere ok per esempio se volete fare la laurea magistrale in biologia sanitaria dovete aver fatto come credito libero ehm, l'insegnamento di anatomia umana quindi questo è importante che voi leggiate quindi i regolamenti via via che andate avanti appunto con la vostra esperienza dei vari corsi di studi per avere un'idea appunto pratica di quello che volete fare. Per il resto, come esperienza personale, io devo dire che mi sono trovata benissimo. Quindi, ho, essendo, sembrano un po' sempre soliti discorsi, però è vero perché bene o male, noi, soprattutto la magistrale, siamo un po' una classe, siamo 20 ragazzi, quindi figuriamoci se non abbiamo rap rapporto fra di noi e con gli insegnanti. Quindi, è proprio c'è proprio un discorso diretto sia con i ragazzi che anche con i professori e questo è veramente bello rispetto magari ad altre facoltà in cui c'è proprio un'alienazione diciamo tra i ragazzi e i professori quindi i professori sono tutte persone che comunque vi vengono abbastanza incontro se avete dei problemi non ci sono assolutamente problemi che non si che non si possono risolvere detto questo io ho finito <ride> E passo la parola, credo, al professor Carapelli, se non mi sbaglio. Salve, buonasera, mi vedete, immagino. Eh, adesso condividerò lo schermo. Eccomi qua. Mm. Benissimo, eh, allora io sono Antonio Carapelli, sono docente come gli altri miei colleghi ehm, del Dipartimento di Scienze della Vita, vedete qui vi ho ehm, fatto un elenco di Alcuni dei cioè, tutti i dipartimenti della nostra università, quindi all'interno dell'Università di Siena ci sono 15 dipartimenti e noi siamo, come docenti, incardinati, questo è il termine tecnico, all'interno del Dipartimento di Scienze della Vita. Questo dipartimento eh, ha ehm, alcuni corsi di studio, quindi si tratta di lauree triennali, il primo percorso di studi che dovete eh, svolgere una volta usciti dal, dalla scuola superiore, che è di tre anni, eh, al quale periodo si aggiunge un ulteriore eh, tempo di eh, percorso di studi che è definito delle, delle eh, lauree magistrali, quindi un percorso che invece è biennale. Quindi in sostanza voi dovete passare due step fondamentali eh, prima di arrivare ad avere una tesi finale magistrale. Nel nostro dipartimento quindi ci sono eh, due corsi di laurea triennale, agribusiness e scienze biologiche, più un terzo corso che è in contitolarità con un altro dipartimento. Ci sono invece, c'è invece, una laurea magistrale che io rappresento perché sono presidente del Comitato per la Didattica, che si chiama laurea Magistrale in Biologia. Come potete osservare da questo schema, la laurea è divisa in due curricula. Abbiamo un curriculum di biologia molecolare e cellulare ed un altro in lingua inglese che si chiama Biodiversity and Environmental Health. Quindi, entrando più nel dettaglio Mh, su questo corso di laurea magistrale possiamo dire che mh, il corso fornisce alcune competenze che eh, vi permetteranno di eh, intraprendere alcuni eh, profili professionali, quindi di iniziare ad, ad entrare nel mondo del lavoro, ma anche della ricerca scientifica. Difatti, il livello di formazione che otterrete dopo aver frequentato la laurea magistrale vi permetterà di accedere ai dottorati di ricerca oppure di effettuare eh, avere accesso ad impieghi pubblici o privati nella ricerca scientifica sia delle università che dei laboratori pubblici o privati. Inoltre sarà possibile, per il laureato in biologia avere competenze per poter competere sia a livello nazionale che internazionale in determinati settori dell'industria biotecnologica, farmaceutica, alimentare e anche in enti pubblici e privati. Gli sbocchi occupazionali eh, ve li racconterà e dettaglierà con maggiore. Competenza la professoressa Morbidelli ma comunque eh, diciamo che come vi ho anticipato si tratta di sbocchi sia nell'ambito della ricerca universitaria o privata sia come eh, verso professionalità eh, di, a livello industriale o biotecnologico mentre ehm, alcune competenze potranno essere acquisite anche per coloro che eh, prediligono le materie prettamente naturalistiche quindi si potrà diventare responsabili di enti pubblici o privati, non so, di alcuni musei o parchi o di aree protette eh, che quindi si occupano più eh, prettamente, più efficacemente di problemi legati allo studio degli animali e della biodiversità. Infine potrete avere accesso alla professione del biologo libero professionista. Detto questo, vediamo quali sono i passaggi eh, fondamentali per poter avere accesso all'iscrizione al corso di laurea magistrale. Bisogna avere acquisito una laurea triennale all'interno di queste classi, quindi scienze biologiche, biotecnologie e scienze e tecnologie per l'ambiente e per la natura. In ogni caso, è sufficiente avere conoscenze. Eh, all'interno di determinati settori che vedete qui elencati, botanica, zoologia, ecologia, biologia dello sviluppo, microbiologia, insomma tutte materie eh, scientifiche che sono fondamentali per poter intraprendere questo percorso di studi senza difficoltà. Eh, un piccolo aggiornamento riguardo eh, anche a quello che hanno già anticipato i nostri tutor. Il corso eh, non è un corso numerosissimo, gli iscritti nel, nei due, negli ultimi due anni accademici oscillavano tra i 26 e i, i 35 iscritti. Questo eh, è molto utile ehm, non solo per gli insegnanti, ma anche per gli studenti, perché c'è sempre un contatto diretto ed una interazione continua tra uh, questi due diversi profili. Quindi c'è estrema collaborazione, eh, sinergia per quelle che sono le attività intraprese e ehm, dal nostro punto di vista, gli docenti, troverete ampia disponibilità nel cercare di risolvere ogni problema eh, che incontrerete durante il vostro percorso di studio. La magistrale si eh, organizza in due anni, quindi ci sono due anni di studi che sono eh, appunto organizzati in lezioni frontali, ma anche in attività eh, non prettamente eh, di, di lezione o di discussione degli argomenti in classe. Difatti, sono previste esperienze di laboratorio e anche esperienze sul campo. I primi eh, due semestri del primo anno sono eh, diciamo, prettamente e più frequentemente dedicati alle lezioni frontali. Eh, ci sono anche ovviamente degli stage di, di laboratorio che possono essere fatti, ma eh, le attività diciamo, di lavoro in laboratorio oppure di internato tesi sono eh, concentrate nel secondo semestre del primo anno. Quindi in tutto quattro semestri i primi tre eh, pieni di eh, esami eh, con lezioni frontali mentre l'ultimo semestre viene lasciato per le attività di laboratorio o eh, di campo ecco, questa è l'organizzazione del corso, quindi vedete si eh, dirama in due eh, curricula principali il primo di biologia molecolare e cellulare, mentre il secondo più naturalistico che si chiama biodiversity and environmental health eh, le differenze tra i due corsi, la prima differenza mh, sostanziale è che il primo curriculum è, ehm, ha lezioni ed argomenti che sono più incentrati sullo studio della biologia cellulare, della biologia molecolare, dello studio dei sistemi biologici in generale. Nel secondo curriculum invece si toccano discipline più prettamente eh, legate alle scienze naturali, quindi la biodiversità, l'ambiente, lo studio degli organismi, ma sempre tutte queste discipline eh, interpretate in chiave moderna, quindi con argomentazioni e eh, tecniche che sono all'avanguardia. Il secondo curriculum, come potete intuire dal titolo, è eh, completamente erogato in lingua inglese, quindi sia le lezioni che eh, gli esami che il, altre attività vengono sempre svolte utilizzando questo, eh, questa lingua ed è, ed è un requisito che eh, porta alla fine ad avere una competenza addizionale e quindi avere maggiore possibilità di essere competitivi nel mondo del lavoro anche a livello internazionale. Il primo curriculum, che si chiama appunto BMC, BMC come acronimo, Biologia Molecolare e Cellulare, ha durante il primo anno di studi una serie eh, di esami, tutte e eh, due curricula prevedono, circa, eh, prevedono il raggiungimento di circa 120 CFU, il CFU un CFU eh, corrisponde a circa 8 ore, quindi vedete avete diversi insegnamenti, ognuno con il suo corrispondente numero di CFU, lo moltiplicate per e ottenete la durata totale delle ore eh, del corso. I corsi sono poi organizzati in attività di base, quindi i cosiddetti TAF, tipologia di attività formativa, e eh, attività affini o integrative, oltre che attività caratterizzanti la classe. Insomma, durante il primo anno di studi, Avrete eh, numerose, potete ottenere diverse nozioni per ciò che riguarda lo studio delle molecole, quindi le proteine, la chimica delle biomolecole, la farmacologia molecolare e la biologia molecolare secondo diversi, diverse interpretazioni, quindi la, della trasformazione delle cellule, della risposta immunitaria, oltre ad avere. Eh, qualche informazione anche sullo studio della variabilità genomica di tutti gli organismi eucarioti eh, al di sotto trovate poi una lista di insegnamenti che invece sono, sono definiti taf cioè sono attività affine o integrative che vengono scelte dallo studente il secondo anno invece ha eh, mh, materie che sono piuttosto specialistiche, quindi abbiamo studi della modellistica dei componenti cellulari, eh, una biologia molecolare dello sviluppo e lo studio della biologia del citoscheletro e degli animali di laboratorio. Successivamente, nel secondo semestre, come già anticipato, eh, ogni studente dovrà dedicare parte del proprio tempo eh, nelle attività di tirocinio, con acquisizione di crediti formativi eh, attraverso esperienze sul campo o in laboratorio ma soprattutto eh, utilizzando questo periodo per ehm, eh, ottenere un set di dati o di esperimenti che saranno indispensabili per l'elaborato finale di tesi. Quindi la prova finale impegna lo studente per un numero di crediti eh, di circa di 21, eh, di 21, insomma, 21 crediti, per un totale di 60 eh, nel secondo anno. L'altro curriculum, quindi quello in inglese, l'acronimo è BECH. Eh, si occupa dello studio di ciascun organismo vivente, ciascuna linea evolutiva eh, dei principali gruppi di esseri viventi, quindi parliamo soprattutto dei procarioti, dei funghi, degli eucarioti e all'interno degli eucarioti troviamo una distinzione tra animali e piante. E si occupa anche dello studio degli ecosistemi perché è ormai eh, accertato che eh, per sostenere una uh, economia e un uh, welfare um, di alto livello è necessario avere sempre un ecosistema che sia uh, sano. Quindi ci occuperemo anche di problematiche di grande respiro che si um, appunto concentrano su tematiche ecologiche ed ambientalistiche. Anche qui l'organizzazione, è a, ehm, come la, nel precedente curriculum, abbiamo lo studio delle materie di base, eh, quindi lo studio della biodiversità di grandi gruppi eh, tassonomici, quindi delle piante, dei funghi, degli animali, dei microbi, quindi dei batteri, Oltre a studiare i, ehm, le strategie di controllo e di organizzazione che sono necessarie per conservare la biodiversità. Al secondo anno, invece, ci ehm, verrà dedicato, il secondo anno, a eh, materie che sono piuttosto applicative, quindi si studierà la biologia molecolare applicata per lo studio degli organismi animali, oppure per studiare l'ecologia e il controllo e il management di un determinato ecosistema. Anche qui c'è a disposizione un ampio ventaglio di eh, materie, materie che possono essere scelte a libera scelta. Alla fine dei due percorsi eh, è necessario, quindi nell'ultimo semestre, preparare l'elaborato di tesi. Quindi eh, 525 ore per il curriculum BMC e 650 per il biodiversity verranno impiegati dallo studente per eh, ottenere i dati. Ehm, necessari per scrivere il proprio progetto di tesi. Quindi l'elaborato di tesi verrà controllato e coordinato anche grazie alla collaborazione dei tutor accademici eh, che vi controlleranno e che guideranno le vostre attività all'interno dei laboratori del, della nostra università. Alla fine, quando l'elaborato di tesi sarà concluso, eh, seguirà una giornata durante la quale dovrete presentare e discutere, quindi difendere, si dice in inglese, eh, i vostri dati davanti a una commissione di laurea in una seduta pubblica. Quindi avrete la possibilità di dimostrare, di aver acquisito delle competenze e di essere riusciti a mettere insieme i dati che vi hanno permesso di produrre un lavoro di alta qualità. Ecco quindi che voi sarete sicuramente eh, più interessati in questo momento alle lauree triennali però sappiate che all'interno del nostro dipartimento dell'Università di Siena dopo che eh, sono stati completati gli studi da triennalisti avrete un ventaglio di opzioni con corsi di laurea molto qualificati e all'avanguardia, che vi permetteranno, qualora foste interessati, di continuare il vostro percorso di studi. Ovviamente sono disponibile per eventuali chiarimenti e domande e potete fare riferimento ai vostri tutor o alla professoressa Marchini perché eh, appunto io possa, se volete, interagire eh, ulteriormente con voi. Grazie. Ok, uh, prendo la parola io, sono Lucia Morbidelli e sono uh, in condivisione lo schermo. Okay. Antonio devi staccare lo schermo. Mentre Antonio stacca lo schermo... Uh, colgo l'occasione per um, dire che ci sono collegati alcuni studenti iscritti a Scienze Ambientali e Naturali che quindi eh, probabilmente possono usufruire già da ora delle informazioni eh, per le lauree magistrali, soprattutto per il curriculum eh, di tipo più naturalistico che eh, può riguardarli più da vicino. Scusate l'interruzione. Okay. No, no, servita per uh, mettere a posto la, la presentazione, spero si veda tutto. Uh, dunque, io rappresento uh, una parte del Dipartimento, uh, quindi sono un referente per il placement, quindi questa uh, parte dell'Università, questa sezione dell università che si occupa dell'interazione tra l'Ateneo e la, la realtà lavorativa. Quindi, come avete capito, nel corso della... Eh, del, di tutta la programmazione dell'attività didattica, il, le interazioni con il mondo del lavoro sono molteplici. Eh, noi eh, come docenti siamo tenuti eh, per, a consultare il, eh, le, le figure del mondo del lavoro in fase di costituzione, come è avvenuto per esempio ultimamente per Agribusiness, eh, come sta accadendo anche ora in questo momento per... Eh, dovrebbe accadere appunto per costituire anche nuovi eh, percorsi di studio ma non solo ma anche periodicamente, noi annualmente riusciamo ad organizzare degli incontri diretti di persona con rappresentanti del mondo del lavoro proprio per revisionare i corsi di studio e per verificare che l'attività formativa che facciamo l'attività didattica risponda alla richiesta del mondo del lavoro in termini di conoscenze e di competenze, quindi è un Continuo rapporto con il mondo del lavoro Questo rapporto si estende anche durante i corsi di studio Avete sentito parlare di eh, lezioni, di lezioni frontali Di attività di, eh, di laboratorio, nei laboratori didattici Ma spesso i, alcuni docenti, per esempio lo stesso Agribusiness Ma anche eh, per ehm, il corso di Biologia eh, Alcuni docenti possono venire proprio dal mondo del lavoro Quindi portare le loro competenze e quindi in forma di docente a contratto. Spesso ci avvaliamo anche di attività seminariali specifiche, quindi nelle nostre lezioni invitiamo i colleghi o i giovani che poi hanno trovato lavoro nel mondo industriale a, a portare la loro esperienza, oppure a parlare di eh, cose molto all'avanguardia o che hanno delle applicazioni eh, nel mondo del commercio, del dei prodotti eh, venduti, perché appunto non è una nostra... Eh, diciamo finalità quella di docenti universitari eh, avere appunto attività commerciali. Eh, le, eh, sono possibili poi anche visite ad imprese o a siti produttivi eh, e eh, importante come avete visto le eh, attività di stage, l'attività di stage curricolare è molto importante e rilevante nel percorso di studio di agribusiness che con questa caratteristica appunto di essere un corso di laurea professionalizzante, quindi in cui uno si forma direttamente nel posto di lavoro, quindi nell'ambiente di lavoro. E poi anche nell'internato tesi, quindi in quella che è l'attività la, che avete visto si svolge infatti nelle fasi finali dei due percorsi di studio, sia delle triennali che delle magistrali, e che prevede, può prevedere la permanenza e la uh, conduzione di tesi in ambiente appunto, uh, privato, quindi nella, uh, in un laboratorio o in un'impresa privata. Il, la valutazione continua, quindi poi ovviamente nei nostri incontri chiediamo sempre ai rappresentanti del mondo del lavoro come stanno andando i nostri laureati, se effettivamente il, quella che è la formazione fornita corrisponde alle loro esigenze. Quindi eh, ci tariamo in questo modo, eh, valutando sempre se ci sono carenze o se ci sono eh, aspetti positivi e quindi è quello che è l'esperienza che abbiamo ormai messo da parte negli ultimi 6-7 eh, anni che effettivamente il mondo del lavoro alla fine è soddisfatto, diciamo eh, non pienamente, ma molto soddisfatto della formazione almeno di base che proviene dai nostri eh, studenti. Quindi abbiamo detto, ricapitolando, nella laurea di Agribusiness, le attività di stage e tirocinio sono molto importanti, quindi prevedono la permanenza per 150 ore al primo anno e per 1150 ore nell'ultimo anno di studio. Questi tirocini possono essere fatti primariamente in aziende ma anche presso enti o associazioni di categoria proprio che hanno a che vedere con l'Agribusiness in studi professionali e in centri di ricerca. Eh, la laurea, infatti, in agribusiness dal punto di vista delle competenze che fornisce, avete capito prima che eh, per chi è appunto frequentato, fin dall'inizio, eh, fornisce competenze e conoscenze per diventare dei manager del, del mondo agrario, dell'agraria e quindi quelle che sono le problematiche, eh, le tematiche relative alla produzione primaria, alla trasformazione dei prodotti, ma anche con un occhio verso il business, quindi verso le attività connesse alla produzione agraria, quindi in termini anche di agriturismo, enoturismo, eh, de, eh, fiere de, de, del settore, eccetera. Quindi le attività tecniche nei settori applicativi sono quelli della produzione agraria, della gestione ecosostenibile, quindi la ecosostenibilità delle dell aziende eh, agricole, la valorizzazione dei prodotti, quindi tutte le certificazioni che sono i marchi, che sono importantissimi dal punto di vista del marketing e della, del posizionamento dei prodotti di qualità tipici italiani, in particolare toscani, eh, nel mh, contesto internazionale, quindi la gestione, e la conduzione delle imprese. Sono state stilate, come aveva detto il professor Nepi, delle convenzioni con degli albi professionali presso cui quindi è possibile svolgere parte di questa attività di, di stage e che possono essere queste attività che poi viene riconosciuta al momento dell'iscrizione eh, all'albo professionale e al superamento del, dell'esame di Stato. Quindi questa mh, eh, stretta connessione ha dato eh, e sta dando dei eh, importanti frutti. Per quanto riguarda invece i corsi eh, di, eh, ormai più comprovati per il nostro dipartimento di scienze biologiche e della laurea magistrale in biologia, come abbiamo detto, le attività di stage e tirocinio sono tipiche dell'ultimo anno, sia del terzo anno delle scienze biologiche che il, il secondo semestre, in particolare del secondo anno della laurea magistrale, e queste attività di stage e di tirocinio, di internato tesi, sono previste, possono essere previste sia presso i laboratori, i nostri laboratori e università, ma anche presso aziende, eh, imprese, anche private e enti, quindi con la stipulazione di eh, opportune convenzioni tramite proprio gli uffici eh, placement deputati a, a, questo, a questo scopo. Um, gli sbocchi occupazionali, brevemente ricapitolando per le scienze biologiche, sono quelli di eh, acquisire competenze per svolgere attività scientifica in diversi tipi di laboratori, quindi laboratori biosanitari, anche a livello industriale, a livello veterinario, dell'industria alimentare o dei laboratori alimentari e biotecnologici, eh, con sia in enti pubblici che in enti privati e eh, con eh, anche un'importante ehm, prospettiva occupazionale anche nell'ambito ambientale, nello studio della biodiversità e della sicurezza biologica. Certo è che, ehm, il, ehm, sinceramente, trovare lavoro dopo una triennale è molto, è molto difficile, e infatti la nostra spinta è quella poi sempre, di proseguire nello studio, specialmente se c'è una motivazione, perché è solo con una laurea magistrale che si riesce ad ottenere i maggiori risultati, le maggiori soddisfazioni. Quindi con una laurea magistrale uno può infatti iniziare quella che è la carriera, la lunga carriera presso l'università o i centri di ricerca, può ambire ad avere una posizione di responsabilità, quindi di capo, reparto di capo eh, laboratorio, di responsabile di laboratorio in industrie farmaceutiche, biotecnologiche, alimentari e anche nei laboratori di analisi, come abbiamo visto prima anche acquisire delle responsabilità, delle direzioni per esempio di enti pubblici e privati come musei, parchi, ar aree protette, è importante anche la eh, posizione, la, la, la possibilità di lavorare con partita IVA, per esempio, come biologi liberi professionisti. In tanti settori, in tantissimi settori, settore della sicurezza, il controllo qualità, oggi che siamo in questa situazione appunto di pandemia, anche di sicurezza igienica da, appunto dei posti di lavoro, in ambito nutrizionale, ambientale, in ambito anche forense, prima c'era una domanda sui RIS, e anche non, non dimenticandosi anche quella che è una possibilità se uno è portato a eh, appunto, seguire le proprie, eh, le proprie ehm, inclinazioni se uno ha una buona parola può, può fare anche un lavoro di informazione, di promozione di prodotti tecnici, di prodotti eh, biologici e infine la possibilità anche dell'insegnamento che non è eh, di secondo livello e che eh, per alcune di queste eh, sbocchi professionali, eh, occupazionali, molto specifici, eh, ovviamente ci vuole sì la um, predisposizione eh, personale, per esempio la divulgazione scientifica, se uno non riesce a, a, a parlare, non è eh, probabilmente il suo lavoro, però eh, per esempio la divulgazione scientifica può essere anche quello di scrivere, di diventare editore, eh, di, di, di lavorare su dei fascicoli scientifici, dei giornali per esempio, oppure l'animatore molecolare, un esempio particolare che faccio sempre, la serie di cartoni animati di SpongeBob è stata creata da un biologo, eh, però appunto tornando poi alle cose pratiche e eh, di, di più interesse, con specializzazioni oltre la magistrale, quindi oltre alla magistrale poi è possibile accedere a dei master di secondo livello, mentre con la triennale si può accedere a dei master di primo livello. Eh, quindi si può accedere ai master di secondo livello, si, possono, si può accedere a delle scuole di specializzazione e qui ah, quindi acquisire le competenze per la biologia forense e quindi per accedere ai RIS. Quindi per alcune di queste um, eh, diciamo, eh, declinazioni del, del lavoro di un biologo ci sono dei percorsi anche in altre università, non sono presenti nel nostro... Eh, Ateneo, per esempio dal punto di vista nutrizionale, nutrizionista, ma eh, molto spesso quello che accade è che in realtà eh, uno si può rivolgere a questi settori come ulteriore specializzazione dopo la magistrale, perché la magistrale comunque è ampio spettro, forma, eh, ma eh, appunto almeno le nostre, quella di biologia molecolare e cellulare, poi alla fine sono abbastanza ad ampio spettro per cui permettono poi di eh, focalizzarsi su alcuni settori. Per quanto riguarda l'attività di insegnante sia in scuola media che in scuole superiori, ad oggi eh, vale la, eh, la legislazione eh, attuale, prevede che vengono acquisiti 24 CFU in settori particolari e anche noi, quindi come avete visto prima con il piano di studio della magistrale, eh, contribuiamo a parte di questi CFU e quindi alla formazione poi del, degli insegnanti. Eh, il quindi il nostro contatto con il mondo del lavoro è continuo e questo si realizza anche con l'organizzazione da parte dell'intero Dipartimento e di altri organi all'interno del Dipartimento di giornate proprio di job day, cioè di giornate di incontro degli studenti e dei docenti con eh, rappresentanti del mondo del lavoro. Questa è l'ultima che abbiamo fatto nel 2019, in cui appunto gli studenti possono sentire le presentazioni, quindi capire le opportunità che ci sono. Nel, nel contesto lavorativo eh, in genere è eh, mh, senese o eh, della eh, mh, toscana o in alcuni casi anche a livello nazionale eh, consegnare il proprio curriculum e anche fare colloqui one to one quindi anche questa è una prospettiva importante la possibilità di eh, toccare con mano e di parlare direttamente con i responsabili del mondo del lavoro come ultima diapositiva vi lascio con questa lista parziale di, eh, delle varie eh, sia le varie fattorie, le società agricole, le tenute, gli enti, i consorzi e le eh, fondazioni che eh, con cui eh, stiamo lavorando sia in termini di eh, convenzioni attivate che di ehm, appunto disponibilità ad ospitare gli studenti in attività di stage che anche come eh, organo di controllo del dell'andamento del nostro percorso di studio ma anche vedete, ditte eh, grossi nomi nel settore sia della diagnostica che del settore eh, della eh, farmaceutico o biotecnologico o alimentare, per esempio la PH o la Sino o dei prodotti alimentari dei prodotti naturali con cui abbiamo continui scambi. Quindi, questa è una eh, fotografia di, di quelle che sono le possibilità di interazione con alcune ditte che sono già reali, già avvenute e che poi molto spesso hanno a che fare con questo contenitore che è la Toscana Life Science, che è un incubatore importante a livello ehm, eh, toscano, di incubazione di piccole imprese, che spesso sono proprio eh, delle possibilità di, eh, per noi di, eh, sia di collaborazione scientifica, ma anche di didattica eh, molto specifica e poi di eh, sbocco eh, lavorativo appunto dei nostri eh, studenti, dei nostri laureati. Quindi con questo io ho concluso e passo la parola. Grazie Lucia, sì, grazie, grazie professoressa Morbidelli. E la, le nostre presentazioni sono terminate, però siccome eh, vedo che ancora ci sono eh, molte persone presenti, se vogliono fare qualche domanda in... Eh, in, in diretta, oltre che con la chat, è possibile, siamo, siamo disponibili. Silenzio, come in presenza. Direttore Vorrei fare un saluto finale, un commento. Ho visto che un po' di persone hanno resistito fino da ultimo, quindi probabilmente sono le più motivate nella scelta. Io vi ringrazio alla fine di questo un'ora e 45 più o meno di chiacchierata Spero che sia stata utile, soprattutto per voi ragazzi, per farvi un'idea di quello che potrebbe essere. Ovviamente eh, la scelta universitaria è una scelta importante, quindi pensate bene a quello che volete fare, però come qualcuno vi diceva tra i tutor, eh, mi sembra, uno non è mai convinto al 100% probabilmente di quello che farà, ma poi troverà le motivazioni piano piano nel percorso di studi che andrà ad intraprendere per cui forza mi raccomando e se volete veramente scegliere una laurea che vi apra qualcosa nel mondo dovete scegliere la laurea in scienze biologiche o in biologia e soprattutto a siena questo è la, il finale che si può dire no ovviamente sto scherzando qualcuno vuol sapere del talk Tabri o oh, Massimo sì no c'è anche un'altra domanda che penso tu Luca sia la figura migliore per rispondere in, in chat c'è una domanda che dice eh, adesso la vi... riapro. che dice quali possibilità ci sono per chi volesse dopo la magistrale di continuare come ricercatore nel dipartimento sapreste dirmi dei numeri quali sono le possibilità? Eh, è difficile dirlo in termini di possibilità, ovviamente. Eh, quello che vi posso dire, come vi ho detto all'inizio, è che il nostro dipartimento comunque offre anche un percorso di dottorato di ricerca. E diciamo che eh, il primo passo per diventare un ricercatore è proprio quello, eh, di svolgere un dottorato di ricerca. Per cui eh, noi abbiamo questa possibilità e anche ora partiremo con il 36 ciclo di dottorato di ricerca con più di 10 borse di studio quindi vuol dire che comunque c'è una buona possibilità eh? ovviamente non è detto che uno debba per forza continuare in questo dipartimento ma ripeto per fare la professione tra virgolette di ricercatore il dottorato di ricerca è, una, è un momento essenziale, cioè non si può pretendere perché probabilmente si comincia a capire e a imparare che cosa vuol dire fare ricerca durante il dottorato di ricerca eh? quindi eh, tutto il percorso formativo di laurea triennale, e di laurea magistrale ci porta do, ad ottenere delle competenze importanti eh, soprattutto a livello di eh, Competenze a parte eh, delle materie che uno segue, ma anche competenze trasversali, come si diceva prima, quindi saper esprimersi, saper leggere, saper eh, lavorare probabilmente in gruppo, tra virgolette, ma molte delle competenze necessarie poi per far ricerca e comprendano eh, il saper scrivere un progetto, il saper scrivere un articolo, eccetera, si acquisiscano piano piano e soprattutto durante il dottorato di ricerca. Quindi da noi le possibilità ci sono ogni anno e quindi ben vengano tutte le persone che hanno voglia di darsi da fare in questo mondo, che come vedete è importantissimo, eh? perché poi quando... Ci sa bisogno della ricerca tutti sono lì a aspettare che la ricerca in 15 minuti riesca a risolvere i problemi che in realtà eh, occorrono anni per risolvere come quelle del vaccino del coronavirus eh? Eh, quindi ecco qua se ci sa molte persone che riescano a lavorare su questo chiaramente i tempi si accorciano però non si può pretendere come invece pretenderebbe l'opinione pubblica che in 15 giorni si faccia un vaccino? Perché è impossibile, si fa in qualche anno. Ecco perché è importante cominciare per tempo. Ecco perché è importante che anche a livello di ministero e quindi di, di governo eh, la ricerca non sia sempre messa all'ultimo posto, perché questo poi se ne paga le conseguenze, sia dal punto di vista di ricerca ma anche, come avete visto, di attività chiaramente sanitaria che poi andiamo a rincorrere velocemente ma purtroppo i tempi sono quelli che sono e, e ce ne stiamo accorgendo sono convinto anche il ministero nell'ultimo decreto ha dato uh, un buon contributo credo per risolvere alcuni dei problemi dando anche uh, un po' di soldi per, per aumentare i contributi alla ricerca per cui ecco, noi nei prossimi anni spero che vedremo i frutti anche di questo sì. Sì, sì, Luca, per il discorso del talk eh, allora avevo risposto anche alla, alla chat su un'altra domanda precedente che chiedeva del talk casa. Allora, considerando questo, eh, questo momento insomma molto particolare, siamo stati costretti per i mesi eh, da.. Da marzo fino a giugno ad interrompere il talk in presenza, quindi le date che erano previste e che erano anche sul nostro sito web per il 2020 da marzo a giugno sono state annullate le date sul nostro sito e anche sulla parte CISIA. Eh, per il momento l'Università di Siena, nel senso scienze biologiche dico Università di Siena, non ha attivato il torque casa, quindi infatti una ragazza mi chiedeva prima del, del torque casa, non l'abbiamo ancora attivato, eravamo un po' speranzosi da, dopo giugno di poter ripristinare il torque in presenza, eh, magari con tutte le misure di sicurezza previste. Eh, nel caso in cui non fosse possibile... Eh, Massimo, insomma, il professor Neppi lo può confermare, eh, abbiamo in eh, previsione eventualmente anche il, di attivare il TOLC Casa. Eh, gli studenti possono iscriversi anche al TOLC in altri eh, Atenei e, eh, e poi appunto il, la certificazione, TOLC B, Scienze Biologiche, eh, può essere anche svolto presso altri Atenei la certificazione conclusiva del, del test può essere poi inviata a noi per il riconoscimento quindi eh, il CISIA permette anche questo il consorzio con il quale facciamo il test talk come dicevo per Agribusiness invece fino allo scorso anno era un test fatto eh, eh, dal, dai, dai nostri, eh, preparato dai nostri docenti del comitato molto probabilmente ci dirigeremo sul talk anche per agribusiness però di questo insomma eh, per l'anno accademico 2021 do, dobbiamo ancora approntare il, il tutto comunque ecco mi diceva un'altra c'era un'altra domanda che diceva dopo l'immatricolazione cioè non c'è differenza fra il prima o il dopo l'immatricolazione il test il test, test talk B quindi le domande sono le stesse, sia che lo facciate prima dell'immatricolazione che dopo l'immatricolazione. E non è preclusivo all'iscrizione, nel senso potete farlo prima, eh, come potete prima immatricolarvi e successivamente fare il, il test. Perché sono due, due canali separati, no? il test talk è gestito dal dal CISIA, quindi c'è da pagare una tassa per il CISIA, un'iscrizione eh, presso questo consorzio, l'iscrizione appunto è gestita da questo consorzio e eh, poi vedremo come farvelo svolgere, ora per il momento eh, sono fuori le date da luglio in poi, eh, dobbiamo appunto decidere come, come procedere, però ecco poi se avete bisogno io ho rimesso la mail anche nella chat, potete scrivere tranquillamente all'ufficio e vi rispondiamo immediatamente, insomma, sì. vediamo le informazioni di cui avete bisogno. E volevo aggiungere, grazie Sabrina per queste preziose informazioni, volevo aggiungere eh, che se gli studenti si volessero allenare alle domande, ai test eh, CISIA, possono con, collegarsi al sito del CISIA e eh, svolgere appunto le, le, le domande che sono già presenti sul sito. E se in collegamento sì, esatto. ci fossero già degli studenti di qualche scuola dell'area vasta senese, sicuramente saranno venuti a conoscenza di, del, del talk perché con eh, il progetto Lauree Scientifiche eh, abbiamo svolto già una sorta di simulazione di questi test. Quindi gli argomenti, i dieci argomenti su cui eh, vertono le domande del, del test sono già, dovrebbero essere già a conoscenza degli studenti, quindi per qualsiasi eh, allenamento, ecco, collegarsi al, al sito e, e farlo gratuitamente, l'allenamento è possibile. Poi appunto, come diceva la nostra dottoressa Borgheresi, eh, il test all'Università di Siena non è eh, selettivo, quindi si può fare anche dopo l'iscrizione, questo è, importante perché invece in altre Atenei è selettivo, quindi eh, un vantaggio per iscriversi all'Università di Siena può essere anche questo. Ci sono altre domande? vedo c'è un'altra domanda in chat no. se non ci sono altre domande penso che ci possiamo salutare. Siamo ancora collegati in 26, quindi vi ringraziamo sì, per, il numero, eh. per, la, per la presenza, perché insomma, sono, a questo punto sono due ore precise di collegamento, quindi eh, vi ringraziamo ecco, per, per essere stati con noi fino, fino a quest'ora. Okay. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Arrivederci grazie. a tutti. Grazie. Ciao. grazie, siamo ai nostri corsi. Arrivederci, arrivederci, arrivederci a tutti. Ragazzi. Speriamo di vedervi, eh. Teniamo la Battista Marancio. Ok. Grazie. Ciao, a presto, arrivederci, arrivederci. arrivederci. Arrivederci a tutti, arrivederci.